Come c'è il cambio automatico? C'è il cambio automatico! Non lo so... Aspetta, devi... Ti... Stop, Rifiamo! stop, aspetta... Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, è arrivato il momento di portare un nuovo ospite in pista c'è chi dice che Valsecchi vicino alla Masolin stia per perdere il posto da quando è stata Sky ho il piacere di avere qui Tonio, benvenuto <ride> Ciao ragazzi, ciao Buonasera, la, come stai? presentazione, eh, gentile Che eh? presentazione, mamma mia Ragazzi, Tonio, 80.000 iscritti Io, devo essere sincero, lo seguo da tanto Perché mi è apparso spontaneamente In mezzo ai risultati Io cerco roba magari di Formula 1 Anche se a me i video di Formula 1 parlati Non mi piacciono, sono sincero eh, Ragazzi, vi dico la verità non... Perciò mi è capitato per sbaglio Però sei veramente bravo Una cosa che apprezzo del tuo canale Poi tra un po' faccio parlare pure lui Visto che sarebbe lui quello intervistato Però una cosa che apprezzo del tuo canale è che rispetto a tanti altri fai video corti che è una cosa che invece gli altri dicono fai video più lunghi invece a me mi piacciono perché sei eh, diretto, conciso, niente fuffa, dici cose specifiche fatte bene insomma veramente complimenti bravo mi piacciono i due video ma, ma lo sai che io vorrei fare in realtà video più lunghi non ci... quindi complimenti <ride> sta diventando comica tutto video eh, il, il fatto è che è la terza volta che proviamo a parlare ma esplode Discord. Tonio è boicottato dalla lobby della Formula 1 perché fa video troppo verità. Sì, può Vabbè, essere. Comunque, può essere. il senso era che mi piacciono i tuoi video. Bravo. Eh, ok, <ride> ti ringrazio. Penso che l'ho capito. Il punto è che io vorrei farli più lunghi questi video. Vabbè, ragazzi, comunque per chi non conoscesse il nostro format, adesso noi daremo qualche domandina a Tonio, ma tutte domande facili, insomma, non è l'esame di maturità. Eh, lui è preoccupatissimo questo fatto dopodiché lo portiamo sulla nostra pista eh, dove hanno già girato altri creator, altri amici insomma del canale e eh, con la stessa macchina dovrà fare il suo tempo e poi alla fine vediamo in che posizione si è messo ma adesso è il momento delle fatidiche domandine. Come sempre io ho i miei autori che mi scrivono le domande. In realtà faccio tutto io ma mi sto dando un tono. Iniziamo subito con la prima domanda. Questa è notizia di attualità. Notizia di poche ore fa che il noto pilota eh, ZAM Brexit ha firmato per Mercedes. Ci dici la tua sulle caratteristiche di sto pilota? Ma chi è? Guarda <ride> no è una cazzata questa volevo metterti un attimo Aiuto! <ride> Perché... No, volevo... Eh, aiuto, sono un coglione, aiuto. ok? Sono un coglione. Allora. Ho, ho, ho panicato un attimo. Vabbè dai, la domanda vera è questa. Eh, da dove nasce questo amore per la Formula 1? Se c'è un motivo, un periodo, un passaggio di passione, che so, a me è per dire ma ha passato mio padre, insomma, ognuno ha i suoi motivi oppure non c'era nessuno e ti piacciono e basta. Allora, allora, in realtà nessuno nella mia famiglia segue la Formula 1. C'era mio nonno, io ricordo, il primo ricordo della Formula 1 è il Mondiale Massa 2008, quindi anche tardi però io sono giovane, quindi ci sta quasi. Da lì ho il mio primissimo approccio alla Formula 1, molto male, perché per me la pole position, e questa è una frase che dissi proprio anche a mio nonno, era la Champions League. <ride> come <ride> ecco. se eh, il pilota si piazzasse in Champions qualora facesse la pole position. Il mio vero approccio è avvenuto nel 2014-2013, quando ho comprato il videogioco, mi sono appassionato e da lì ho iniziato a seguire le corse come si deve. Ho iniziato ad approfondirlo in maniera molto seria dal 2019. Ok, altra domanda. Nella Formula 1 moderna, questa è un po' lunga, eh, mettete comodo. Sì, sono tranquillo. Io ragazzi, come al solito, lo dico sempre e le leggo perché se me lo dovessi ricordare a memoria gli chiederei giusto come si chiama. <ride> Nella F1 moderna c'è la ricerca alla spettacolarizzazione, a rendere sì. la gara uno show con spesso scelte decisamente indirizzate in questo senso. Mm. Pensi sia un bene per la Formula 1 per attrarre gente o finisce che continuando così la parte sportiva finisca in secondo piano e diventi una specie di wrestling a quattro ruote ho paura che questo sport diventi un wrestling a quattro ruote per me non deve essere lo sport ad adattarsi allo spettacolo ma l'opposto quindi sono molto critico, sono molto contro la sprint race anche il format che ci sarà questa settimana non mi piace, non, non è che non mi piace eh, lo sport è quello è nato in un determinato modo ci sono proprio libero numero 1, 2, 3 qualifiche già le qualifiche 1, 2 3 è un bel format, mi piace non toccherei quello, basta per me il giro veloce deve avvenire in Q3 in X modo. Uh, quindi lo spettacolo per me è troppo invasivo adesso. Ok, di base sono d'accordo con te. Ci sono delle regole che non devono essere toccate. Cambiare delle cose che so, dei capostipiti del, di quella disciplina si va un po' a snaturare secondo me. Specie se si va verso lo sport. Quindi d'accordissimo con te. Terza domanda è di questi giorni, eh, ieri. Un tuo video e... in cui annunci di non fare più video su notizie di F1 E già lì ho detto Cazzo, poi lo devo intervistare, questo chiudo il canale E invece no, non <ride> chiudo il canale ragazzi eh. A parte il no, discorso che mi sento di apprezzare Di non rincorrere le notizie per creare contenuti Mi soffermerei su una frase in cui parli di ambiente diventato toxic Se ti va, ci spieghi meglio cosa intendi? Non ti va, ok, passo alla domanda No, no, no, no, no, no, no, no, no. <ride> Allora, io ho la fortuna di essere stato quello che ha avviato questo format in Formula 1 Io ho iniziato a fare post GP dal 2021 Non lo sa nessuno perché i post GP del 2021 letteralmente hanno 150, 200, 700 visual quando andava bene Quindi mi sono preparato per la stagione 2022 Dalla stagione 2022 sono letteralmente esploso Molte persone hanno iniziato a fare come faccio io ed è una cosa positiva, cioè a me fa piacere di essere l'ispirazione per qualcuno, è quello che ho sempre sognato, mi è sempre piaciuto, e ok. Il problema è che quando poi qualcuno incomincia a fare meglio di te, io poi sono un competitivo, perché se con la Formula 1 voglio cercare di fare meglio. Ok. Nel cercare di fare meglio, dove alzare la qualità, e ho pensato che per essere migliore mh, potessi riportare notizie. Io ho preso molto spunto da Breaking Italy, da Shy. In facendo in questo modo sono rimasto imbottigliato nel essere dipendente dalle notizie a me dà un po' fastidio perché volevo semplicemente parlare di Formula 1 io quindi continuerò a parlare uh, dell'ala posteriore che porta Ferrari di questo così, di quello colì però non devo essere dipendente dal fatto che se allora è me chi lascia uh, la Ferrari io devo farci un video perché quello non fa parte di me non è un video che voglio fare e l'ambiente è diventato toxic perché nel fare questo un po' tutti hanno seguito la mia scia oltre al fatto che ci sono proprio dei contenuti così palesi, uguali ai miei, che quasi dico, vabbè, cambiamo un po', fai un po' diverso, dico, ah, impegnati, però non fa niente, ti ripeto, sono di ispirazione per qualcuno. Però quando si arriva al punto che qualcuno ti viene a dire che la tua notizia è falsa, quando in realtà io non faccio notizia, io ho riportato la notizia di quello, ho detto. Certo. ma sai che c'è? Fino a due mesi fa già ci pensavo, questa cosa non la voglio fare. Adesso ti mando sul propositivo, dai, domande difficili, sono finite. <ride> Le idee, i suggerimenti di Tonio per una Formula 1 migliore, dai. Mm, levare il budget cap, okay. per me è un limite. Sono dell'idea che la Formula 1 è l'apice massimo dell'espressione automobilismo. Il budget cap va a limitare soltanto i big. Quindi Ferrari, Mercedes e Red Bull. Dubito che Williams sfori il budget cap uh, durante l'anno. Di conseguenza, se vai a limare le performance, non vediamo uh, l'apice massimo del motosport. Se levi il budget cap e Red Bull con soldi in più può fare anche meglio, sono quasi contento. È ovvio, mi piacerebbe fosse Ferrari. Magari McLaren, se non deve essere Ferrari. Continuiamo su questa scia. Le idee e i suggerimenti di Tonio per una Ferrari migliore in Formula 1? Questa è più difficile, eh. <ride> uh, avere il coraggio di resettare da zero. Perché Ferrari sta sopravvivendo perché si chiama Ferrari Ma fosse stato un qualsiasi altro team sarebbe morto Hanno una visione molto aziendalistica che io non condanno Cioè conviene all'azienda essere sempre secondi fissi, sempre terzi fissi Perché hai i stessi introiti ogni anno, vai comunque bene Al Alonso fece una dichiarazione emblematica Disse eh, io non vengo ricordato come due volte campione del mondo di Renault ma vengo ricordato come pilota Ferrari Perché mm. si sopravvive proprio su quello Io, da un lato mi auguro che l'Eclerc vada via un po' per il pilota singolo, perché è poveretto, cioè, sta guidando un carretto, non se lo merita. Ma un po' perché così ci sta il cambio. Pensa che io invece da non tifoso Ferrari Mi auguro che Leclerc se ne vada E che prendano Hamilton Così dovrò vedere tutti i ferraristi che l'hanno schifato Doverlo tifare E questa sarà una grandissima soddisfazione Questa cosa la dico per farmi dei nuovi amici ecco. Quindi... Sì infatti <ride> Vabbè allora passiamo all'ultima domanda Questa la faccio sempre a tutti C'è qualche progetto futuro Qualche piccola anticipazione che vuoi dare sul tuo canale? Sì oh, Che bello sì attenzione. Ce l'ho Io a Imola sarò ospite al Pin. Uh, e Farò dei hey, bei vlog. Bello, molto bello. Sì, sì. Grande eh, complimenti! La anticipazione più bella che posso dare. Beh, ragazzi. A questo punto eh, abbiamo conosciuto Tonio, O meglio, l'avete conosciuto voi. Confermi che non ti ho mandato la mod prima per darti qualche no, no. tipo di vantaggio. Anzi, sinceramente, sei installato il gioco oggi. Quindi, diciamo, è sì, difficile ne... che mandava la mod prima. <ride> no, ma sarà divertentissimo. Sarà divertente. Io ho appena aperto il gioco per la prima volta oggi. Quindi spero di essere. Ultimo Ma spero che nessuno riesca a battermi <ride> Lui fa Beh. primo all'incontrario Ognuno ha i suoi obiettivi e Quindi è il momento di andare in pista E non ti chiedo in che posizione ti piacerebbe metterti Perché hai già detto Quindi ragazzi andiamo in pista Bello, fantastico Allora io ho visto che penso devo fare un commentary, immagino No, non c'è bisogno che parlano le immagini Sì, c'è il cambio automatico uh, Luna, ma come cazzo si cambia? Come c'è il cambio automatico? C'è il cambio automatico! Non lo so <ride> Aspetta, devi... <ride> stop, rifamo, stop, aspetta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Io vorrei essere almeno nel range dei 20 secondi un po' l'archino questo tonio eh? Però potrebbe anche essere interpretato come traiettoria diversa Quindi me la tengo Perfetto Questa invece è una traiettoria di me Guarda come sono uscito bene no, I proverbi player di assetto Costo che si stanno tagliando le vene in questo episodio Lo faccio per voi ragazzi Lo faccio per voi proprio la vostra ira che mi spinge ad andare avanti E vai in seconda però magari, cazzo Buona Mi sa che ho il tempo per un altro giro Oh, fucsia, eh Dov'è Carlo Vanzini che urla Fuxia? Me lo sento adesso stacco profondissimo. Ci sono? È buona? È buona? No, non è buona. È buona invece, non mi ha dato giro a null'altro si gode. C'è cordolo la... perfetta! È la miglior curva di sempre questa. Anche questa, perfetta, sublime. Idilliaca La terza qui non ci voleva ma me l'ho messa Perché mi è andata Dimmi soltanto se uh, gli altri non sono andati sotto al minuto Ma te lo dico della No dai ti prego No non, è, non, non ci credo se sono andati sotto al minuto Allora come è andata? Ti sei divertito? Sì. Sono divertito Ho visto bello infognato Cioè, eh, Comunque hai fatto la tua parte All'inizio è un po' più che studiavi la pista Poi però ti sei sciolto Sì mi sono sciolto fino alla fine dove mi sono del tutto sciolto E Ho detto vabbè ormai è andata mi diverto che è meglio Sì alla fine ti sei proprio sciolto Nel senso che hai tagliato mezza pista Però no, non è bastato a riuscire a fare un ulteriore giro Vabbè ragazzi a questo punto eh, c'è cioè, da vedere in che posizione si è messo Tonio allora, ti posso dire che hai girato... Ma ah, Chi vuoi prendere in giro? È eh, solo ultimo! <ride> no, beh, non è detto, chissà, potrebbe anche essere. Per esempio, per dirti, ti posso dire che hai girato in un minuto, eh? quindi già il primo numero è importante perché finisci nello stesso minuto degli altri. Oh, ok, ok. Poi, siccome nel giro hai detto che volevi finire massimo a 20 secondi dal, sì. dalla posizione precedente... Ci sono... Ti posso dire assolutamente che ci stai tranquillissimo proprio, cioè, hai fatto comunque oh. assolutamente bellissima figura. Ok, per essere la prima volta che apro a setto corso. Assolutamente di eh, ragazzi. Sì, cioè, perfetto. dovete capire che, insomma, eh, Tonio, non è che farsi c'è cioè, chi ha dubitato pure che ci avessi la patente vedendo di girare, però no, quello no invece, la patente <ride> ce l'ha. <ride> eh. Ma allora... guarda, il problema è quello: allora, <ride> hai girato in un minuto 17. E 571, quindi stai a esattamente 2 secondi e 7 da Nu, quindi ti sì, sei difeso alla grandissima, assolutamente. È cioè, ah, un no. tempo onesto. A meno che poi gli altri ospiti non sono tutti quanti tipo come Nu, e poi ci sono io che 2 secondi dall'ultimo. Ok, me lo tengo al momento. Sì, assolutamente, sei andato alla grande, lo dico, guarda, pensavo molto peggio, cioè nel senso, ma no perché, per te però uno che aveva installato il gioco il giorno stesso, insomma, sì, sì, non sì, mi aspettavo sì. assolutamente che restassi nello stesso minuto degli altri <ride> quindi a sua è andata alla grandissima Se è ha guidato bene bravo bravo complimenti beh ragazzi a questo punto io ringrazio tonio di essere stato qui con noi ringrazio voi spero che vi siate divertiti spero che ti sei divertito tu e mi sì, ricomando sì. seguitelo io vi lascio tutti i link in descrizione sia di YouTube che Instagram, eccetera, eccetera tutti i suoi social, andate a seguire, se vi interessate in Formula 1 ve lo consiglio perché non, be non bevendo fumo vi eh, be dà eh, cose che hanno un senso di essere viste. Di nuovo, no. grazie Tonio di essere stato qui. Grazie eh... a te per l'invito, stra gentile davvero. Assolutamente, buona serata, ciao belli.